la mia prima domanda è eh, come hai iniziato a occuparti di politica ho iniziato a occuparmi di politica a scuola eh, con una lista che si chiamava lista arcobaleno al liceo classico che, che frequentavo ed è stata una lista che ha vinto le elezioni senza mai eleggere me per cui insomma un atto di grande generosità e... È stata una bella esperienza poi ho iniziato nei comitati per Prodi con una, una bella parentesi precedente nei Giovani Progressisti che era una sigla assolutamente inesistente a livello nazionale che però nella mia città trovo molta eco e poi a poco a poco sono entrato nella politica istituzionale per cui sono di origine movimentista diciamo più che di partito, ecco, mettiamola così. Ti faccio una domanda, visto che siamo in tema questi giorni e sono argomenti abbastanza caldi, ehm, se tu fossi stato al governo in questo periodo, come sarebbe stata la tua manovra finanziaria? Ma la mia manovra finanziaria sta per prima cosa molto attenta a far pagare la crisi a chi se lo può permettere, diciamo, non evidentemente come è stato fatto a chi è più in difficoltà. C'è un dibattito anche nel centro-sinistra molto limitato troppo, secondo me, sulle questioni della patrimoniale, ad esempio, e di un riequilibrio invece molto deciso dal punto di vista di quella che si chiama disuguaglianza dei redditi, che è uno dei dati più eclatanti di questa stagione, non solo della crisi, anche in precedenza, quindi mi sarei orientato su misure molto più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 da una tassazione pesantissima sul lavoro e sull'impresa, eh, che già adesso è una tassazione evidentemente più modesta, più contenuta, e invece far pagare le tasse a chi ha gra grandi disponibilità immobiliari che bloccano il paese, che sono comunque la fonte di investimento più remunerativa e meno tassata, per cui passare da immobili agli immobili o viceversa, secondo i punti di vista, passando da una tassazione che penalizza chi si muove a una tassazione invece che intervenga soprattutto chi blocca e specula sui patri grandi patrimoni. Senti, eh, secondo te il berlusconismo come l'abbiamo conosciuto eh, finirà con Berlusconi oppure si tratta di un fenomeno che ha radici in un conflitto di interessi che continuerebbe comunque con chiunque venga dopo di lui? Il berlusconismo non inizia con Berlusconi, la Berlusconi è una piega caricaturale ed de efferata di un sentimento che nel mondo ha circolato ben prima del suo arrivo, diciamo, con gli anni Ottanta, il reganismo, il tercerismo, è un'idea della politica sempre più sfumata, sempre più imprecisa, sempre più incerta, no? che lasciasse lo spazio invece ad un mercato totalizzante, a un'idea per cui ciascuno se la cavava da solo, per cui... Non inizia con Berlusconi questa stagione, non finisce con lui, in verità però sta attraversando un momento di grande crisi, quella dell'impianto economico e sociale che, per cui noi abbiamo la grande possibilità di aprire una stagione nuova, di farlo anche con forze diverse a livello internazionale, penso alla, ad un mondo che emerge, che è quello dei cosiddetti BRIC dei paesi in via di sviluppo molto molto forte e di farlo anche in un quadro che rimetta l'Italia al centro di un Mediterraneo che comunque è in grande movimento e ha conosciuto una grande mobilitazione in questi mesi. Per cui Berlusconi non in realtà poi Berlusconi segnalo che è ancora Presidente del Consiglio, tutti fanno i conti senza l'oste, lo danno per morto, lo danno per sparito, in verità la situazione nella quale siamo è dalla presenza di un Presidente del Consiglio che blocca inevitabilmente il Paese e lo fa però stando a Palazzo Chigi quindi insomma un ricatto il suo sempre più pesante che ci fa perdere un sacco di tempo che però nessuno sembra nelle condizioni di risolvere perché la maggioranza parlamentare c'è per cui io sui, eh, sui termini decronologici sarei molto cauto mentre sarei molto ottimista e molto creativo nell'immaginare un ciclo diverso, per quello che io sono contro le soluzioni di palazzo, i governi tecnici, le unità nazionali, a parte che non ci sono, mi pare, le condizioni, ma poi noi dobbiamo avere come forze di opposizione, di centrosinistra, di lanciare una prospettiva politica che sia quantomeno paragonabile a quel ciclo che cercavo di raccontare, cioè una grande stagione di rilancio del nostro paese sulla base di un percorso politico, economico e sociale che sia completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto finora, non in parte diverso, non moderatamente eh, differente, ma a qualcosa di significativamente aperto sul futuro, direi. Um, in questo periodo uh, abbiamo assistito diciamo, a una crisi di valori, una crisi mora morale che si è palesata soprattutto con la pubblicazione di intercettazioni e lo scoppio dello scandalo sessuale che coinvolge proprio il Presidente del Consiglio. Um, secondo te come sarà possibile sanare in futuro questa, questa situazione che si è venuta a creare? Ma semplicemente immaginando che la politica cambi, insomma, noi siamo... Di fronte a, un, a uno scenario drammatico nella sua imbecilità e nella sua pochezza e anche nella gravità di alcuni comportamenti. Noi abbiamo un Parlamento, come dicevo prima, che è assolutamente bloccato da meccanismi di ricartato molto volgari, di questo si tratta. Se la figura uomo vitruviano di questa stagione è Cilipoti, questo la dice lunga sulla qualità della nostra politica. In più. I comportamenti personali che sono inevitabili per un uomo politico mm. sotto ogni profilo eh, come elemento di valutazione da parte degli elettori sono diventati in una chiave spesso che para alla fine molto influente. questo certamente non perché c'è un complotto di nessuno nei confronti, ma perché Berlusconi per anni ha inteso mettere a conoscenza, mettere a parte il paese di quello che combinava eh, lui per primo, perché non è certo stato Morigerato, nemmeno nella comunicazione nell'esternare nell queste cose che adesso ovviamente gli danno fastidio e quindi dice che tutto è frutto delle intercettazioni, che tutto è frutto di un'indagine che non si doveva fare che tutto è frutto di un atteggiamento sbagliato da parte della magistratura in verità queste cose erano abbondantemente note anche prima che diventassero oggetto di indagini giudiziarie al punto tale che Berlusconi prima che tutto questo iniziasse candidò in consiglio regionale una signora che Minetti, che non mi pare né essere una politologa né un, un futuro ministro né come dire, un, un intellettuale organico di un sistema politico regionale come quello di Formigoni eh, la forzatura l'ha fatta Berlusconi e l'ha fatta come dire, proprio per dare un segnale che a lui quella cosa lì la voleva rivendicare la voleva mettere a disposizione dei addirittura dei suoi elettori Insomma, questo, di questo si tratta per cui